L'offerta d'Oexpert, di trattori specializzati per vigneti e frutteti, è la più estesa del mercato, spaziando da soluzioni completamente meccaniche a veri e propri concentrati di tecnologia. Oggi vi presentiamo le gambe dal contenuto tecnologico più avanzato, ovvero i 5DF-DS-DV e i 5DF-DS-DV-TTV. Le sigle F, S e V identificano diverse larghezze di trattori, partendo da 108 cm fuori tutto nel caso della versione V, arrivando via via a larghezze sempre più ampie, come nel caso della S o addirittura della F. La sigla TTV invece identifica la trasmissione a variazione continua di casa Deutzfar, progettata dalla nostra ricerca e sviluppo e prodotta nei nostri stabilimenti. Per ognuna di queste gambe sono disponibili 5 motorizzazioni far motion, di cui due modelli a 3 cilindri con una potenza massima di 100 cavalli e tre modelli a 4 cilindri con il top di gamma che nella versione TTV arriva fino a 126 cavalli. Una cosa comune a tutte le gambe, la ricerca spasmodica del comfort dell'operatore e la cura dei dettagli. Ma entriamoci in questi dettagli.